Se ogni strumento, per un qualche comando, per una capacità di presentire, potesse compiere la sua propria opera, come dicono che facessero le statue di Dedalo, i tripodi di Efesto, dei quali il poeta dice che da soli entrano nel divino consesso, se a questo modo le spole da sole tessessero i plettri suonassero da sé, allora né gli architetti avrebbero bisogno di operai, né i padroni di schiavi. La presentazione del automatos bios, cioè di quella fantasia utopica della generazione spontanea, del movimento automatico degli oggetti che cioè invece di norma sono privi di vita autonoma, quale è descritto da Aristotele in questo celebre passo del primo libro della politica. Anta, nella letteratura greca molti antecedenti letterari. Basti pensare, ne abbiamo sentito parlare negli scorsi giorni e anche oggi, eh, fa pensare appunto alle statue annate costruite da Degalo, di cui parla Platone nel Menone, ai trico di alati, quindi automatoi appunto semoventi della cucina di Efesto che è il degli dei, re, ai mantici di Efesto che all'ordine del Dio soffiano sulle fornaci alle ancelle robot, alle dorate ancelle robot di testo stesso, sono delle vere e proprie sagge animate ma si dice simili a vere fanciulle. tutte queste vengono descritte nel diciottesimo canto nel quando diciamo, viene descritta la cucina appunto del Fabro che sta costruendo le nuove armi per la dopo la morte di Papa e eh, queste panciulle diciamo queste robot, cioè le robot sostengono e eh, oppure basti pensare a, ad altri esempi di uh, vita autonoma degli oggetti come i cani metallici per esempio che, che custodiscono il palazzo di Alcino nell'Odissea, nel settimo libro dell'Odissea, anch'essi appunto costruiti da Efesto, o le navi magiche dei Feaci senza nocchieri, senza timoni che volano, diciamo, sul, sull'acqua. Insomma, di antecedenti letterari ce ne sono tanti, ma tra gli antecedenti letterari più illustri di questo tema dell'automatos bios che sono ovviamente ben presenti ad Aristotele, vanno annoverati quelli, presenti, quelli attestati dalla cosiddetta arcaia, cioè da una peculiare forma di commedie che furono portate in scena a teatro ad Atene tra la seconda metà del V e gli inizi del IV secolo a.C. da Aristofane, ma anche da molti altri comediografi più anziani di lui o coevi, delle cui commedie però ci sono rimasti soltanto frammenti e eh, si tratta di commedie che vengono ricondotte a un filone cosiddetto in realtà impropriamente detto disimpegnato filone di evasione, che comunque mette sulla scena il paese di Cuccagna, lo Schlaraffenland, Il sogno di un'esistenza libera dalle fatiche quotidiane, grazie appunto all'automazione degli oggetti, quindi su pellettili semoventi, lusso avveniristico di bagni caldi direttamente a domicilio, con profumi, spugne sandali che giungono da soli presso la vasca da bagno fiumi di brodo, di salsa che portano vivande succulente direttamente alla bocca dei commensali, focacce che si impassano da sole, pane che piove dal cielo, tordi che volano in bocca ai commensali già arrossiti e pesci che si fanno cuocere da soli. Il brano che ascolteremo ora è uno dei più cospicui e perspicui frammenti di una commedia di un commediografo molto noto, di grande successo nell'Atene della metà del V secolo e tra l'altro molto apprezzato da Aristotele nella poetica, tal Cratete, la cui commedia è intitolata Teria, cioè le bestie. Eh, e diciamo contiene presenta un coro appunto costituito da bestie e cori di animali, appunto sono mh, frequenti nella commedia ateniese del V secolo, che sono portati in scena come esseri dotati di logos, quindi di parola e di raziocinio, quindi diciamo umanizzati. E, eh, questo è uno dei tratti più vistosi del surrealismo diciamo, che connota la commedia attica antica. Questi, queste bestie rivestivano evidentemente un ruolo importante nell'azione, probabilmente avevano un certo, esercitavano un certo potere, avevano anche un certo potere. Ehm, diciamo ehm, di forza no? contrattuale anche nei confronti degli uomini sembra da alcuni frammenti che fossero in grado di concedere benefici agli uomini forse in cambio dell'accettazione di un regime vegetariano da parte loro appunto che li salvaguardasse ascoltiamo questo breve frammento comico e così nessuno avrà schiavi né schiave ma ognuno anche se è diventato vecchio dovrà servirsi da solo Certo che no, perché io renderò semoventi tutti gli oggetti. E quale sarà, dunque, il vantaggio che gli uomini ne ricaveranno? Ogni utensile verrà da solo non appena lo chiami. Eh, sistemati, tavola, sei tu, imbandisciti da sola. Panierino, preparati a impastare. Versa da bere, mestolo. Dov'è la coppa? Va a lavarti da sola. «Lievitati, focaccia! E ora che la pentola scoli le bietole! Pesce, datti una mossa! Ma non sono ancora cotto dall'altro lato, e allora che aspetti a rivoltarti, a cospargerti di sale e ungerti di olio?» Questo frammento è tramandato da un passo famoso di un, del stesso libro dei cosiddetti Dei ipnosofisti di Ateneo, I dotti a banchetto, è una grande opera enciclopedica, no? una, una specie di summa dell'erudizione enciclopedica della, della, diciamo, del tardo-ellenismo dell'età imperiale, che è per noi una miniera preziosa perché ci eh, diciamo, tramanda una serie di testi frammentari che altrimenti, che vengono citati appunto, che altrimenti non avremmo mai, di cui non avremmo mai avuto conoscenza. Ebbene, questi frammenti comici tra i quali appunto è ricompreso questo frammento delle bestie di Cratete, parlano appunto dell'Arcaios Bios, cioè della vita di una volta, del, quindi diciamo sono incentrati sul tema dell'età dell'oro, dell'utopia gastronomica e non, del paese di Cuccagna. Diciamo, il tema è quello del mondo il carnevalesco ben noto, Tema del mondo alla rovescia ebbene il sofista a banchetto il dotto a banchetto tale democrito fa qui riferimento appunto ad alcuni poeti della commedia attica antica che descrivono la vita di una volta la vita del buon tempo antico come esente dalla necessità degli schiavi e appunto cita commedie tra cui tra, per noi perdute tra cui quella da cui eh, appunto è stato estratto abbiamo sentito di cui abbiamo sentito questo frammento e che ho scelto tra i vari frammenti citati dai dei perché di fatto l'unico che fa espressamente riferimento alla questione dell'inutilità degli schiavi, anche se in premessa eh, il De Ipnosofista afferma che in tutte queste commedie l'automatos bios, cioè la vita autonoma degli oggetti, rende inutile la manodopera servile. E quindi, che, diciamo, in queste commedie, tutti i personaggi senza distinzione di classe beneficiavano e partecipavano, diciamo, dei, pavè, dei, dei piaceri della cuccagna. Ora eh in, di, in tutti questi frammenti, eh, citati in questo famoso passo del sesto libro dei, dei penosofisti di Ateneo, il motivo del paese di Cuccagna è declinato in vario modo, cioè in alcuni casi si tratta di un nostalgico vagheggiamento di paradisi perduti, di un ritorno appunto alle origini, al, al tempo di una umanità felice che ha vissuto un'età del loro primigenio da cui l'uomo invece poi è decaduto, è stato separato da, una, da un evento traumatico, no? E questo, diciamo, è il motivo letterario in genere riconosciuto nelle, negli Erga, nelle opere e giorni di Esiodo, no? Si parla dell'abbondanza dell'età dell'oro, in cui un tempo, appunto, il tempo di Crono, in cui la terra elargiva copiosamente i frutti e l'uomo non aveva bisogno, diciamo, di lavorarla e gli uomini vivevano felici, in condizioni simili a quella degli dei, in uno stato di beatitudine e immuni da fatiche e sofferenze. In altri casi questo, questo edonistico altrove è ambientato in paesi lontani, tra popoli sconosciuti, reali o leggendari, per esempio la Persia, eh, o, o anche meno, ancora più reali, più vicini al mondo dei greci, per esempio la colonia panellenica di Turi, di cui si parlava l'altra sera, cioè sì, l'attuale Sibari, quella con cui, diciamo, quella colonia con cui Pericle coronò il, senso, il suo sogno di espansione di Atene verso Occidente. Altre volte questi paesi di Cuccagna sono ambientati persino nell'Oltretomba, c'è cioè una commedia che si intitola I Minatori, appunto, in cui eh, questo Bengodi, diciamo, si trova nell'aldilà, nell'Oltretomba, nel Regno dei Morti, questo frammento di cratete si differenzia dagli, dagli altri contenuti in questa sezione del stesso libro dei pianosofisti perché è ambientato nel futuro. Prospetta diciamo, una dimensione avveniristica in cui eh, diciamo, gli oggetti sono semoventi e il lavoro diventa inutile. Quindi, di fatto, non, eh, non è necessario non che diciamo, si sancisce l'inutilità sia del lavoro libero sia del lavoro schiavile. Quindi una prospettiva diciamo, futuristica rispetto alla quale però va chiarito che, diciamo, eh, che questa prospettiva non viene eh, diciamo, delineata. Eh, All'insegna di una improbabile etica egualitaria evidentemente, ma ha soltanto la funzione di portare alle estreme conseguenze, all'estremo par all all est all paradosso, la comicità appunto dell'automatos bios, quindi, ehm, è, è, quindi è una diciamo, dimensione prettamente carnevalesca. D'altronde, anche nella vita ateniese, c'erano delle feste ateniesi, per esempio, i croni, appunto, dedicati a Crono, eh, il, il padre di Zeus, il mitico padre di Zeus, nel quale viene ambientato, mh, sotto la cui eh, egemonia viene ambientata l'età dell'oro, eh, nei croni ateniesi si immaginava che, eh, appunto, erano delle feste che si svolgevano ad Atene in cui, appunto, si temporaneamente, si eh, ripristinava l'uguaglianza primigenia tra gli uomini attraverso il sovvertimento momentaneo dei ruoli tra schiavi e padroni. Addirittura gli schiavi banchettavano con i padroni e i padroni addirittura servivano i loro sottoposti. Ma non c'è nessuna istanza, diciamo, di... Egual ...egualitaria, ecco, diciamo, in questa dimensione prettamente comica. Ehm, quindi l'assenza di schiavi sembra effettivamente essere mh, una nota... Dominante di questo nucleo di commedie di cui noi purtroppo abbiamo eh, soltanto, grazie alle citazioni che ci vengono dall'opera di Ateneo, pochi frammenti. In realtà, però, nelle commedie invece portatrici di un'utopia più concretamente politica, quindi un altro tipo di commedia, diciamo, utopica che non potremmo propriamente definire di evasione, di cui per noi diciamo il testo più rappresentativo è, eh, è, è rappresentato dalle ecclesi azuse, cioè dalle donne all'assemblea di Aristofane, che è una commedia appunto, che noi abbiamo invece per intero, non in frammenti, e eh, con cui appunto, Aristofane alla fine, degli anni 90, eh, del, alla fine degli anni 90 del IV secolo, quindi all'inizio diciamo, del IV secolo, portò in scena il programma, il programma utopico che troveremo delineato, che troviamo delineato nel quinto libro della Repubblica di, Patone, di Platone, la famosa Callipolis di Platone. Ebbene, in questo tipo di commedia in cui l'utopia è più concretamente politica, eh, il mondo alla rovescia viene calato nella realtà contemporanea, quindi non in un utopico altrove eh, collocato, diciamo, nell'aldilà o in persia o in paradisi perduti o nell'eliso, eh, ma appunto nella realtà dell'atene contemporanea. Ebbene, in questo altro tipo di commedie, diciamo, utopiche, ma in un, in un altro senso, in un'altra accezione, l'esistenza della schiavitù costituisce un postulato ineludibile, indiscutibile la trama delle, di questa famosa commedia di Aristofane probabilmente è nota a molti, ma in estrema sintesi. Cosa ci dice Aristofane? La politica, la politica ateniese, gestita fino a quel momento dai maschi, ha portato alla città soltanto fallimenti e disfatti. E quindi le donne decidono di prendere segretamente in mano il governo per porre fine appunto a questo stato di emergenza, per salvare la città e i suoi cittadini. Il piano delle donne riesce, grazie a un colpo di Stato, che le donne eh, riescono a organizzare travestendosi da uomini. Si travestono da uomini, vanno in assemblea e fanno approvare a maggioranza la risoluzione di, di affidare gli affari della città appunto a loro, alle donne. Con un grande discorso molto abile dal punto di vista retorico di questa della protagonista, Prassagora, cioè colei che, è un nome parlante, colei che agisce opera nell'Agora, appunto, un discorso molto abile perché diciamo fa leva su mh, due poli dialettici a cui gli, il pubblico ateniese è molto sensibile, cioè i temi della novità, cioè il pubblico ateniese vuole sentire idee nuove, vuole ridere perché i commediografi portano sulla scena quando portano sulla scena idee nuove e originali ma d'altra parte conservatorismo e innovazione cioè le donne rivendicano il fatto di avere diritto a prendere il potere, un po' perché insomma si dice che le abbiamo provate tutte, ci manca soltanto che si proviamo anche questa per vedere se si può salvare la città fidando il governo alle donne, tema peraltro diciamo anche di grande attualità. E, eh, dunque dicevo, un discorso molto abile perché eh, diciamo basato su questo continuo bilanciamento tra eh, l'istanza di novità il cambiamento e l'istanza di un ritorno alla tradizione appunto all'arcaios bios cioè alla vita di una volta le donne prassagora in questo discorso dice non fa altro che dire che noi donne a noi donne spetta il compito di esercitare il governo della città perché noi facciamo tutto come una volta os per cai pro tu eh, cuciniamo come una volta tessiamo come una volta lavoriamo come una, facciamo tutto come una volta quindi c'è una sorta di ritorno al buon tempo antico Dunque, Dunque con questo discorso Prasagora che è, è incaricata dopo la votazione in assemblea che appunto conferisce alle donne il potere di attuarlo, di mettere in pratica e badate bene che questo compito le viene dato in veste in qualità di strategos, viene nominata strategos per ben due volte. Strategos diciamo, è lo stratego, no? eh, diciamo, possiamo tradurlo il comandante, ma la cosa simpatica è che diciamo, eh, Prasagona viene apostrofata come, non come o strategos, lo stratego, il sostantivo è assolutamente maschile, ma come estrategos, la comandante, diremmo noi il nostro dilemma, il presidente del Consiglio o la presidente del Consiglio. Comunque la strategos espone il suo programma politico e i vantaggi che ne rideriveranno confrontandosi con le obiezioni di suo marito, Dlepiro, che è un nome parlante, colui che invece sta a guardare, diciamo, figura recessiva rispetto alla donna d'azione che è Rassagora, Dlepiro che è dapprima scettico, poi sempre più persuaso, e poi anche, ed è costretta lei a dialogare, a confrontarsi anche con altri personaggi maschili, per esempio un vicino di casa e eh, anche un altro uomo di nome Cremete, che compare era già comparso prima in realtà per fare al marito di Prassagora una sorta di report del discorso con cui Prassagora in assemblea era riuscita a far votare la sua mozione a maggioranza. Ecco il programma politico di Prasagora, tutto ciò che si possiede diverrà di proprietà comune in modo che non vi siano in futuro Poveri e ricchi, le condizioni di vita diverranno uguali per tutti, ciascuno verrà rifornito di cibo e bestiario dal patrimonio collettivo amministrato dalle donne, la famiglia sarà abolita, i cittadini diventeranno un'unica grande comunità comunità in cui anche le donne e i bambini saranno appunto in comune. La città sarà un'unica grande casa, verranno battuti muri e steccati reali e metaforici, e dunque, questa è un'immagine peraltro che si ritrova tal quale nella Callipolis di Platone, della Repubblica di Platone, e di sfuggita si dice anche che in futuro solo gli schiavi, solo gli schiavi dovranno eseguire i lavori necessari. Quindi per i cittadini si prospetta una vita piacevolmente oziosa, quindi gli schiavi ci sono e i cittadini invece vivranno nell'ozio. In realtà dopo breve tempo nel corso della commedia risulta chiaro che la parte più smaliziata della popolazione che è scettica di fronte a questa nuova organizzazione intende trarre profitto, avvantaggiarsi diciamo di questa situazione ma non vuole fare alcuna rinuncia personale per cui in un susseguirsi di scene paradossali Aristofane mostra le conseguenze di questa società organizzata dalle donne con le sue grottesche norme sulle relazioni sessuali e infine fa terminare nell'assurdo l'intero progetto quando invece del banchetto collettivo, diciamo del pasto comune che tutti si aspettano nella forma di una grande focaccia, un'enorme focaccia piena di ogni leccornia, anche qui una scena, si aspetterebbe una scena da paese di Cuccagna, viene invece servita una ordinaria passata di legumi. Ascoltiamo questa, eh, il programma politico di Prasagora eh, nelle parole di Aristofane. Sono sicura di insegnarvi cose utili, ma gli spettatori vorranno buttarsi in acque nuove, non continuare a sguazzare in quelle vecchie e conosciute. Questa è la mia paura più grossa. Quanto alle acque nuove, nessuna paura. Se una virtù noi abbiamo è questa, fregarcene del passato. Nessuno di voi però si metta a contraddire o a interrompere prima di essere al corrente del mio piano e sentire le spiegazioni. Propongo dunque che noi si faccia una società in comune di cui tutti si servano per vivere. E non che uno sia ricco e l'altro miserabile, che uno abbia terra a non finire, e l'altro neanche per la tomba, che uno abbia un branco di servi e l'altro nemmeno un aiuto. I mezzi per vivere dovranno essere comuni e uguali per tutti. Ma, ma come fanno a essere comuni? No, per Dio, mi interrompi prima del tempo! Lo stavo proprio spiegando. Primo intendo che la terra sia comune a tutti e così i soldi e ogni cosa che ha la gente una volta messi in comune tutti i beni vi diamo noi da mangiare vi amministriamo, faremo economia e aguzzeremo l'ingegno e chi di noi possiede non terra ma danari e zecchini che ne sarà di queste ricchezze? e queste le porterà all'ammasso e se non le porta? Come giurasse il falso, ma proprio per questo le ha fatte. Non gli serviranno niente di niente. E per quale motivo? Nessuno farà niente per miseria. Tutti avranno tutto, pane, baccalà, focacce, mantelli, vino, corone, ceci. Che ci guadagnerebbe a non consegnarle? Spiegalo tu se ci riesci ma anche oggi rubano più quelli che hanno. Una volta, amico, quando usavamo le leggi di una volta, adesso, giacché si vivrà in comune, che guadagno a non consegnarle? Ma se uno vede una ragazza e ha voglia di scoparla, le può fare un regalo dai fondi comuni, così lui ci dorme e la comunità paga. Ma no, può dormirci gratis. Anche loro le socializzo. Chiunque vuole può dormirci assieme e fare figli. Come eviti allora che tutti corrano dalla più giovane e cercano di sbattersela loro? Le più brutte e laide dormiranno vicino alle belle. Chi ne vuole una, prima, deve sbattersi la brutta. E, e come facciamo noi vecchi? Se andiamo con le brutte, l'affare ci molla prima di arrivarci dove sei tu. Non faranno storie, non ti preoccupare, non avere paura, non faranno storie. Che storie per non aver dormito con te, a te del resto ti va bene. «Per parte vostra la pensata è buona, avete provveduto in anticipo, nessun buco resterà vuoto, ma per gli uomini come si fa? I più brutti non li vorranno, si butteranno sui belli». «Ai belli ci penseranno i più brutti, quando escono dai banchetti li devono spiare sotto tutti i portici». Alle donne non sarà permesso di dormire con chi è bello e carino prima di aver accontentato quelli brutti e rincaniti. Sentirai che risate in faccia ai belli imbusti ingioiellati quando uno zoccoli ai piedi gli dice per primo fatti in là e poi resta a guardare quando io mi sono spicciato ti lascio il secondo giro. Oh, ma ma con un andazzo simile, come farà uno a riconoscere i figli suoi? Ma che bisogno c'è? Come padri, tutti calcoleranno quelli che sono più vecchi, secondo gli anni. Eh, finisce che li accoppano tutti i vecchi, uno dopo l'altro, non si riconoscono. Li accoppano adesso i loro padri e sanno chi è. Che succederà quando sono sconosciuti? li cacano in faccia. Ma chi si trovasse presente non lo permette. Una volta non gliene importava niente se un estraneo menava ammazzate. Oggi, sentisse suonare qualcuno, per paura che le prenda il suo, affronta subito il malfattore. Tutto sommato, non dici male, però, se mi avvicina Epicuro o Leucolofo e mi chiama papà, mi tocca sentire l'infamia. Ci sarebbe una cosa più brutta, se mai. Quale? Che ti volesse baciare a ristillo il coprofago, con la scusa che sei suo padre. Lo faccio strillare come un'aquila io. Un bell'odore di menta avrai. Ma no, ma no, lui è nato prima di questa legge. Nessuna paura che ti baci. Sarebbe uno schifo. Ma, ma la terra... E si mette a coltivarla? I servi. Quando scocca mezzogiorno non avrai altro pensiero che lavarti e andare a mangiare. E i mantelli? Come ce li procuriamo? Pure questo deve essere spiegato. Per cominciare, quelli che avete basteranno e gli altri penseremo noi a tesserli. Una domanda ancora. Se uno perde una causa in tribunale, che succede? Come fa a pagarla? Con i soldi della comunità non è giusto. Primo, non ci saranno cause. Una notizia che ti rovina. Pensavo anch'io così. Ma per quale ragione imbecille ce ne dovrebbero essere? Hai volga, per Dio, una prima di tutte. Basta rifiutarsi di pagare un debito. Ma come fanno a esserci creditori se tutti i beni sono socializzati? Sarebbe un vero furto. Per Dio come spieghi bene, Spiegami questo, invece, come fa a pagare per la prepotenza spaccata chi fa dopo un banchetto ammazzate? Questo mi pare un problema. Con la razione del pane, quando uno ci deve rinunziare, ne passa la voglia di rifare il prepotente, paga con la pancia. E non ci saranno più ladri? Rubare, quando uno ne ha già, e non ti scippano più la notte. No, basta che dormi a casa. Ma neanche se dormi fuori, come una volta, tutti avranno da vivere. Se uno ti strappa il mantello, mollalo da solo. Per quale motivo resistere? Vai, se ne prende un altro al deposito, meglio di quello. A Dadi non giocheranno più gli uomini. E che si dovrebbero giocare ma che vita ci farai vivere uguale per tutti della città voglio fare una casa comune giù i mezzi, circolazione libera per tutti dunque in questo scenario utopico con questa mescolanza di motivi diversi dal mondo alla rovescia al paese di cuccagna eh, dicevo questo scenario utopico che non è appunto ambientato in un luogo immaginario ma nell'atene del proprio tempo fanno da sfondo che fa da sfondo la situazione socio-economica post bellica, cioè di un'Atene che è uscita a pezzi, diciamo, dalla guerra del Peloponneso. E eh, Aristofane, peraltro, si inserisce diciamo, in un dibattito politico-filosofico molto attuale in quegli anni relativo al tradizionale ruolo della donna, alla forma convenzionale della convivenza matrimoniale, anche alla convenienza, all'opportunità della proprietà privata e dunque Aristofane porta sulla scena utopio, questa, questa utopia del comunismo, dei beni e del sesso non solo per riderne dimostrandone l'inconciliabilità con l'organizzazione della società attuale ma anche per dimostrare che piani ambiziosi come questi, no? per realizzare un nuovo ordine e agli occhi dei loro promotori anche più giusto non possono avere ragione della realtà dei comportamenti umani. Ma torniamo a parlare di schiavitù, perché abbiamo visto che persino nella eh, società utopica delineata da Prasagora gli schiavi, come dicevo prima, sono un fatto indiscutibile, ineludibile. Pochi storici evidentemente esiterebbero a riconoscere nella schiavitù una caratteristica essenziale dell'ordine sociale della Grecia antica e in particolare di Atene, la cosiddetta schiavitù merce, la chattel slavery definizione che appunto si riferisce alla natura di oggetto, oggetto di proprietà alienabile e commerciabile, a prescindere dalla propria volontà che è propria appunto degli schiavi, è un concetto che si è sviluppato, quello della schiavitù merce, nella Grecia classica e proprio ad Atene, fino ad assumere proporzioni senza precedenti, riconoscono lo storico, e gli storici, e a legittimare la teoria aristotelica della schiavitù naturale. Ascoltiamola, questa teoria, in una delle sue formulazioni più celebri, tratta ancora dal primo libro della Politica di Aristotele. Quale sia la natura dello schiavo e quale la sua funzione è chiaro da queste considerazioni. Chi per natura non appartiene a sé, ma a un altro, pur essendo uomo, è uno schiavo per natura. E appartiene a un altro, quell'uomo che pur essendo uomo è oggetto di proprietà. Ed è oggetto di proprietà uno strumento che serve all'azione e che è separato da chi lo possiede. Ah, ehm. Nella commedia, nell'Ecclesia Zuse, la commedia di cui parlavamo prima, proprio nella scena successiva a quella che abbiamo poco fa ascoltato, trova spazio una sequenza drammaturgica che presenta significative affinità con lo scenario favoloso che abbiamo descritto, che abbiamo visto descritto tanto da Aristotele nel passo della politica, abbiamo sentito all'inizio, quanto da Cratete nel frammento appunto delle bestie. Si tratta in particolare dell'inizio della scena, quindi una scenetta diciamo, che prelude la, la scena. Principale, una scena che segue l'esposizione del programma comunistico al femminile eh, da parte di Prassagora. In questa scenetta, di cui ora appunto mh, ascolteremo uno stralcio, ehm, prende la parola un uomo, un cittadino che, diciamo, la cui identità peraltro è anche controversa, potrebbe essere un cittadino cosiddetto leale al nuovo regime potrebbe essere lo stesso Cremete che aveva interloquito prima con Blepiro, con marito e moglie diciamo con Blepiro e Prassagora durante l'esposizione del programma politico e ehm, quello che ci interessa è che questo personaggio, forse Cremete, viene ritratto dal momento in cui ordina ai suoi due servi di casa di portare i propri beni fuori in casa per farne l'inventario e per consegnarle, per consegnarli alla comunità, perché lui appunto è ligio, diciamo, al nuovo. Eh, alla nuova legge instaurata appunto dal programma politico di Prasaguar e dunque mh, in osservanza delle nuove leggi lui fa attua questa diciamo, traslazione, questo sforzamento dal dentro al fuori, dallo spazio retroscenico allo spazio scenico traslazione che viene trasfigurata in una sorta di parodia della processione delle panatenee una processione che noi ricostruiamo dal fregio panatenaico appunto del Partenone e in ogni caso, diciamo, in questa processione di oggetti, cremete, questo uomo, si rivolge ad alcuni degli oggetti, dei propri beni, delle proprie suppellettili, personificandole. Alcune di queste li personifica, altre no, e eh, diciamo, li tratta comunque, mh, li promuove al ruolo di officianti del rito della processione delle panatenee. Ascoltiamo come cremete apostrofa le proprie masserizie, prima di fare altre considerazioni. «Vieni qua, tesoro mio, la mia favorita. Su, brava, farai tu la canefora. Ti sei consumata tutta a furia di rivoltare sacchi di farina uno dopo l'altro. Dov'è quella che porta la sedia? Eh, Pignata vieni qua fuori. Per Dio, sei nera, neanche ci avessi bollito gli intrulli che l'Isicrate si tinge i capelli». Eh, mettiti vicino a quella mm, vieni qua eh, parrucchiera e porta questa secchia prendila tu e tu canterina mia vieni fuori quante volte per andare all'assemblea di prima mattina mi hai fatto alzare ancora di notte con quel motivetto svegliarino eh, avanti l'altro col vassoio porta il miele Mettici vicino i ramoscelli e porta fuori anche i due tripodi e l'ampolla. I pentolini e la cianfrusaglia lasciali stare. Ora, è notevole che eh, queste due commedie, pur nella diversità, diciamo, di prospettiva che abbiamo delineato all'inizio, cioè le bestie di Cratete, a distanza di vari decenni, le bestie di Cratete furono portate in scena all'inizio degli anni venti del V secolo, e... Le Ecclesias Zuse di Aristofane, appunto all'inizio degli anni 90 del IV secolo. Ehm, queste due commedie pure così distanti affrontino un problema comune, cioè ogni tentativo di fondare una società ideale non può non prevedere la rimozione e l'abolizione del lavoro anche se abbiamo visto che l'estensione ai servi di questa esenzione dal lavoro, che si prefigurava nel frammento di Cratete, delle bestie di Cratete, eh, e anche probabilmente nelle altre commedie utopiche, diciamo, che noi conosciamo solo per frammenti, non è presa invece in considerazione da Aristofane, né nell'Ecclesia Azuse, né in nessun'altra delle sue commedie. È proprio questa scenetta dell'inventario, diciamo, delle suppellettili che abbiamo ascoltato, dimostra che appunto le suppellettili vengono portate in scena dai due servi, i quali si alternano l'uno dopo l'altro sulla scena, portando appunto gli oggetti nominati, anche se il padrone di questi oggetti di volta in volta si rivolge in maniera un po' anomala a questi oggetti, cioè a volte apostrofa, inveisce addirittura contro i propri servi, invitandoli a portare fuori gli oggetti, altre volte personifica gli oggetti stessi. E quindi c'è una sorta di alternanza tra personificazione degli oggetti, quella personificazione che li rendeva su pelletti di semoventi già da cratete, già dal frammento comico di cratete, e reificazione. Quindi gli oggetti sono di volta in volta animati o inanimati, in un'alternanza abbastanza spiazzante, anche questa evidentemente surreale a testimonianza della totale intercambiabilità della piena osmosi tra oggetti e servi. Questa rimozione della distinzione tra l'oggetto e il servo che lo porta, diciamo, nella mentalità antica, si traduceva peraltro nell'assegnazione agli schiavi dei nomi delle cose alle quali erano addetti gli schiavi stessi per esempio nomi di oggetti da toletta, vestiti, oggetti di uso, venivano attribuiti agli schiavi che se ne occupavano. Ci sono dei paralleli anche nelle, diciamo, nella filmografia, persino nella fumettistica moderna. Non so, per esempio nel film di Walt Disney, La Bella e la Bestia, sarà noto credo a tutti, appunto c'è il maleficio che trasforma in oggetti i servi di casa che diventano il candelabro, la teiera, la tazza, Oppure, non so, nella, nella spada della roccia c'è il lavaggio magico delle stoviglie, eh, la, la magica confezione dell'abito di, di Cenerentola, nella, fa, nella fiaba di Cenerentola, cioè si tratta appunto di mh, diciamo, motivi eh, comici o fiabeschi che hanno poi avuto fortuna ovviamente anche nella, nella cultura moderna. Ora, questo nesso oggetti schiavi e in particolare l'equazione di schiavo come oggetto animato e anche alla base del ragionamento che Aristotele fa ancora una volta sulla origine naturale della condizione dello schiavo nel primo libro appunto della politica e qui a proposito della natura e del ruolo degli schiavi nell'economia domestica, proprio poco prima della sezione del, diciamo da cui è tratto il primo dei brani che abbiamo ascoltato, il contesto come vedete è sempre lo stesso, Aristotele distingue nell'ambito degli organi, diciamo degli strumenti necessari alla conduzione della casa, quelli animati e quelli inanimati, tamen apsiuca tade empsiuka, e precisa che lo schiavo costituisce, fa parte della seconda categoria, no? odulos, tema, quindi è un possesso, è una proprietà, empsuchon animata, quindi un oggetto animato di proprietà, quindi alienabile, commerciabile da parte del, padrone, del proprietario. E quindi non stupisce che Aristofane sfrutti, diciamo, un nesso che era presente non solo nella commedia, ma anche nella mentalità e nella lingua comune e che lo porti alle estreme conseguenze comiche, consentendo quindi a questo personaggio sulla scena di non fare distinzione a livello verbale tra schiavi che portano gli oggetti e oggetti stessi che vengono di volta in volta personificati oppure no. Ehm, comunque, eh, la, mh, quindi diciamo in ogni caso va da sé che la presenza stessa degli schiavi, di questi due schiavi che portano fuori gli oggetti ci conferma che nelle in questa commedia ma in generale in tutte le commedie di Aristofane non c'è spazio per un affrancamento degli schiavi, abbiamo sentito prima nella scena in cui Prassago esponeva il suo programma politico che eh, alla domanda di Blepiro no, che chiedeva eh, chi la terra chi la lavorerà eh, Prasagora risponde, gli schiavi, la tua unica occupazione sarà all'ora dei passi, farti bello e andare a mangiare. Anche però nel Pluto, che è eh, l'ultima commedia, diciamo, superstite di Aristopane, ed è anche cronologicamente vicina alle crisi commedia che ugualmente si conclude con l'insorazione di un ordine socio-economico, diciamo, diverso, no? in certa misura utopico, anche questo, l'istituto della schiavitù, da Aristofane non viene mai messo in discussione. La trama del Pluto è estremamente lineare, estremamente semplice. Abbiamo un vecchio contadino ateniese, Cremilo, che è onesto ma povero, che si imbatte nel dio della ricchezza, Pluto, che è cieco perché da, da ragazzo era stato cercato da Zeus, ehm, perché in modo da non poter riconoscere chi fossero i buoni, chi fossero gli onesti, chi fossero i disonesti, questa è la storia che mi viene raccontata. E, ehm, diciamo, e, e A questo punto cremilo che è onesto ma povero e si chiede come poter garantire un futuro solido Diciamo al, al proprio figlio, eh, diciamo, eh, vede che, peraltro, vede arricchirsi intorno a lui i farabuti disonesti, decide di aiutarlo a recuperare, a, di aiutare il Dio. Della ricchezza pluto a recuperare la vista conducendolo al tempio di Asclepio, il dio della medicina. E lì mh, lo sottopone a una pratica religiosa, magico religiosa, che è quella della incubazione: cioè trascorre una notte nel tempio di Asclepio, dove svolge dei rituali terapeutici miracolosi, e recupera appunto la vista. Viene guarito dalla sua cecità. Una volta recuperata la vista. Pluto viene accolto nella modesta dimora del povero Cremilo, lo ricopre di ogni sorta di, di doni, eh, e, ma tu tanti altri personaggi diciamo che compaiono diciamo, nella seconda parte della commedia, cioè, beneficiano dei vantaggi di questa nuova situazione. Per cui, non so, c'è la figura dell'uomo giusto, il cittadino giusto, che recupera i beni che aveva perduto ingiustamente, per converso il sicofante, il calunniatore pro di professione, perde i beni che aveva acquisito ingiustamente, eh, una vecchia, una vecchia megera viene abbandonata dal suo gigolò che eh, appunto non, diciamo, non, non ha ormai più bisogno delle sue ricchezze, quindi non è costretto a offrirle i suoi favori sessuali, persino gli dei sono ridotti alla fame perché gli uomini non hanno più bisogno di tributare, i loro, eh, tributare loro appunto dei sacrifici. E tuttavia in una scena nodale per la comprensione della commedia che è Lagone, Lagone il confronto dialettico che si svolge tra eh, mettendo, diciamo, in contraposizione i punti di vista opposti di Cremilo, che ha fatto recuperare la vista a Pluto, e Penia, che è la personificazione della povertà, in questa scena, diciamo, in questo agone, emerge in tutta la, la sua criticità, diciamo, la, la, mh, viene messa a nudo la problematicità di questo nuovo sistema. Alla domanda di Penia, personificazione della povertà, chi lavorerà, per tornare alla domanda, diciamo, di, di prima, Cremido risponde tutte le fatiche, tutti i mestieri che hai elencato prima: il fabbro, il calzolaio, il costruttore di carri, insomma, tutta una serie di, di professioni artigianali, tutta questa sfilza di attività ehm, diciamo, le, le svolgeranno gli schiavi. Quindi ancora una volta, l'esistenza degli schiavi non viene messa in discussione neanche in questo nuovo ordine, anch'esso a suo modo utopico. Ehm, e Tuttavia, diciamo, la, la, quello che era stato semplicemente uno scambio di battute tra marito e moglie nel, nell'Ecclesia Zuse diventa, diciamo, qui diventa un punto critico, appunto, nodale per l'interpretazione del senso della commedia, perché si va avanti in questo dibattito di chi lavorerà, chi lavoreranno i servi, i servi da dove si prenderanno, come si, ci si accaparrerà i servi se tutti sono diventati ricchi. Allora, in sostanza, nelle parole che ascolteremo tra poco, viene, emerge, diciamo, un paradosso abbastanza inquietante. Cioè, se anche perdurasse il lavoro servile, perché il lavoro servile non viene messo in discussione, come ci si può procurare gli schiavi? Perché quello che viene detto, appunto, da povertà, da penia, appunto, è che nessun uomo libero sarà più disposto, essendo diventato ricco, a sobbarcarsi la fatica e il rischio del commercio degli schiavi. E, eh, perché, appunto, tutti saranno ricchi. Ora, le obiezioni di eh, questa, appunto del personaggio di povertà, della personificazione di povertà, sembrano togliere ogni spazio all'utopia della ricchezza. Persino mantenendo il lavoro servile, la nuova società non potrà funzionare e cremilo, cremilo sarà costretto a svolgere da solo i lavori agricoli, quelli che prima svolgevano i suoi servi. La fine della necessità del lavoro libero porterebbe all'impossibilità di servirsi del lavoro servile, il che, a sua volta, costringerebbe, paradossalmente, a reintrodurre il lavoro libero. Questo è il paradosso che, eh, diciamo che viene fuori, che emerge da questo punto confronto dialettico tra cremilo e povertà. Come si capirà, se, ponendo attenzione alle battute più pregnanti di questo scambio dialettico, le argomentazioni di povertà sono l'inutilità della ricchezza in un mondo in cui tutti sono ricchi e quindi nessuno lavorerà più la differenza tra povertà e indigenza, cioè eh, la povertà è un valore positivo, l'indigenza è un valore diciamo, negativo, la povertà rende gli uomini migliori fisicamente e moralmente, laddove invece l'indigenza li prostra. Queste argomentazioni sembrano effettivamente avere anche una base di realtà, no? richiamarsi a un principio di realtà e in generale povertà, il personaggio di povertà che parla per seconda in questo agone, eh, si trova, e già solo per questo si trova in una posizione di vantaggio, sottolinea più volte il fatto che Cremilo dialetticamente non riesca a confutarla, ma si limiti a scherzare, a fare battute, a scagliare imbettive, a insultarla, di fatto. Tuttavia queste argomentazioni di povertà diventano, del personaggio appunto, della personificazione della povertà, diventano sempre più deboli, sempre più sofistiche, decettive, diciamo, se non addirittura assurde, fino ad arrivare al rovesciamento finale in cui la povertà viene liquidata in malo modo da Cremilo, senza però che quest'ultimo possa dirsi vittorioso sul piano dialettico e sul piano razionale. E infatti è emblematica l'ultima battuta di Cremilo che ascolteremo ora. Tu, Penia, non mi convinci, anche se mi convinci. Prego. Vi tocca parlare come si deve ormai. La dovete vincere l'accidente, con ragioni forti, punto per punto, senza mollare un capello. Una verità, credo, la riconoscono tutti senza eccezione. Giustizia esige che la gente onesta se la passi bene. Il contrario invece per i mascalzoni e i senza fede. Noi siamo riusciti a trovare un sistema per realizzare questo principio. Bello, nobile, utile sotto ogni aspetto. Basta che Pluto torna a vedere e non sbatte in giro senza gli occhi. Allora andrà a trovare solo i galantuomini, non li molla più. Dai mascalzoni e i miscredenti deve scappare sempre, invece. La conseguenza diventeranno tutti onesti, ormai sono ricchi, nonché timorati di Dio. Una scoperta più di questa chi gliela passa agli uomini. Come oggi campa l'umanità chi non direbbe che è una pazzia, anzi una disdetta maligna. Gli uomini buona parte sono mascalzoni, arricchiscono, fanno i soldi ingiustamente, Molti invece, i veri galantuomini, soffrono e fanno la fame in tua compagnia, quasi sempre. Per questo affermo che se Pluto torna a vedere, questa qui è finita. L'unica via per assicurare agli uomini il massimo della felicità. Vi date la mano a dire sciocchezze simili? Non ci guadagnate anche se capitasse quello che vi augurate. Ma ve l'assicuro, se Pluto torna a vedere e si distribuisce in parti uguali, a nessuno importa più né arte né parte. Se voi abolite queste due cose, chi vorrà più fare il fabbro, il falegname, il sarto, il carradore, lo, lo scarparo, il muratore, il lavandaio, il tintore? Chi vorrebbe della terra infrangere la dura crosta con gli aratri e mietere di Demetra i frutti quando uno potrebbe stare senza far niente fregandosene di tutte queste cose? Chiacchiere e poi chiacchiere per la sfilza che hai nominato. Sgobberanno i servi. E dove li pigli? Hm? I servi. Eh, con i soldi. Li compriamo. Primo... Chi si mette a venderli quando soldi ne ha pure lui? È uno che voglia guadagnare l'importa li dalla tessaglia, da mafiosi nei negrieri. A ragionare come te, di negrieri, per cominciare, neanche l'ombra ne resta. Uno che è ricco si mette a fare questo e rischia la propria vita? Vedrai, finirà che devi arare tu stesso, zappare buttare il sangue per tutto. Una vita peggio di adesso ti aspetta, alla faccia tua. E neanche su un letto potrai dormire, dove li peschi? Né sui materassi. Chi pensa a farli quando ci sono soldi? Niente profumi per la sposa al giorno del matrimonio, niente abito per la cerimonia, tutto colorato. Povera lei! Che ne farai della ricchezza quando manca tutto questo? Per merito mio, invece, qualunque cosa vi serve potete averla. Sono io che costringo gli artigiani a sgobbare per vivere, implacabile padrona, con l'arma del bisogno della povertà. Tu, oh, i piaceri che ci sai procurare, scottature a chi tenta di scaldarsi a sbaffo nei bagni pubblici, strilli di bambini affamati, di vecchie miserabili, le torme di Pidocchi, di zanzare, di pulcino, non le nomino, e chi le conta, sibili sulla faccia ci straziano, ci svegliano, ricordano, alzati subito, che se no crepi di fame. Aggiungi invece del mantello avere uno straccio. Invece del letto, un giaciglio impagliato, pieno di cimici da levare il sonno. Invece del materasso, una stuoia fradicia, Invece del cuscino, un bel macigno sotto la faccia. Invece del pane, sfamarsi con ciuffi di malva. Invece di pasta, teste di rape secche. Invece di sgabello, un culo di orcio rotto. Invece della madia, un pezzo di giara, sfasciata pure quella. I benefici che ricava l'umanità per merito tuo. Eccoli dimostrati. Tu non hai parlato della mia vita, ce l'hai con quella dei pezzenti. È lo stesso, pezzenteria è sorella della povertà, si dice. Sì, per voi, che trovate Dionigi uguale a Trasipulo. La mia vita, per Dio, mai patito roba simile, né adesso né poi. La vita del pezzente, quella che dici tu, è vivere senza niente la vita del povero invece è vivere con parsimonia dedicandosi al lavoro niente privazioni ma anche senza cose superflue o oh, una vita ideale per demetra dici quella del povero sudi risparmi e non ne lasci neanche per il funerale la butta a ridere come fosse una commedia non fa sul serio Dovrebbe riconoscere che gli uomini io li miglioro più di Pluto. Silhouette e cervelletto. Con lui arrivano, gotta, pancia, sedere, un grasso indecente. Con me invece tutti asciutti, vitino di Vespa e dolori per i nemici. Oh, Si capisce, vita di Vespa, con te fanno la fame. Quanto poi alla moderazione, passo a dimostrarvi che il garbo sta a casa da me. Gli stravizi appartengono a Pluto. Oh, bel garbo, rubare, scassinare le case. Guarda un po' i deputati delle città. Quando sono poveri, nessuno più onesto col popolo, con lo Stato. Diventano ricchi, a spese di tutti, fanno subito i disonesti, congiurano contro lo Stato alla faccia del popolo. Su questo bugie non ne dici. E sei la calunnia in persona, ma devi pagare lo stesso, è inutile che canti vittoria. Cercare di convincere noi che la povertà è meglio della ricchezza. Su questo neanche tu, e riesci a battermi, ciangotti, starnazzi. E allora? Perché ti scansano tutti quanti? Perché li faccio migliori. Si può vedere dai ragazzi. Col padre non se la dicono l'unico che pensa al loro bene. È proprio difficile distinguere il bene. Secondo te allora nemmeno Zeus saprebbe distinguere il meglio perché è ricco? Ma che vecchio imbecille, hai la muffa nel cervello. Perfino Zeus invece è povero. Non ci metto niente a spiegartelo. Se era ricco, perché ai giochi olimpici, li ha fatti lui, eh? ci riunisce tutti i greci ogni quattro anni, perché i vincitori delle gare li consacra con una bella corona di oleastro? Dovrebbe essere d'oro, per Dio, se fosse ricco. E con questo dimostrerebbe rispetto per la ricchezza. È uno spilorcio, non si vuole sprecare. Ai vincitori rifi la roba da niente, la ricchezza se la tiene a casa sua. Un vizio anche peggiore della povertà cerchi di affibiarli Lui ricco, magretto e per giunta avaro. Zeus ti dovrebbe accecare. Te e la bella corona di oleastro. Vorreste negare che tutti i beni derivano dalla povertà? Va a chiederlo a Ecate se è meglio essere ricchi o squatrinati. Te lo dice lei. Ricchi e benestanti le mandano un pranzo ogni mese i poveri lo sgraffignano prima che venga offerto. Basta, non fiatare, crepa, non mi convinci neppure se mi avessi convinto. Più o meno negli stessi anni in cui Aristofane diciamo, rifletteva comicamente su, su diciamo, sull'utopia di un mondo diverso, Platone elaborava l'idea della sua Callipolis, no? del, questo, del progetto di un corpo sociale ateniese utopico che sviluppa poi nel quinto libro della Repubblica. Allora, nella Callipolis di Platone, chi sono chi, diciamo, i soggetti, gli unici soggetti veramente dispensati da qualunque attività lavorativa? Ebbene, sono quella elite di guardiani o guerrieri che sono addetti al compito della difesa dello Stato ideale, appunto, e loro appunto vivono in condizioni anche loro di uguaglianza dei sessi, senza proprietà privata, senza proprietà personale, con donne e bambini in comune, cioè gli stessi punti che abbiamo visti eh, enunciati, diciamo, da Prasagora nelle Ecclesi Assuse, e vivono felicemente praticando la musiche e le attività ginniche, e vivono, secondo giustizia, felicemente sotto la guida politica dei filosofi, che dalle fila della classe dei guardiani sono ascesi appunto alla guida del, dello Stato e che sono, diciamo, quelli che Platone definisce non solo nella Repubblica ma anche nel Gorgia, nel Politico, i medici, i soli medici che possono guarire la città dai suoi malisi perché per Platone la polis ateniese, uscita sconfitta e impoverita dalla guerra del Peloponneso dilaniata dalla stasis, dal conflitto civile, è malata, è un organismo malato. Dunque, chi lavora nella callipolis ideale di Platone? Gli unici che lavorano sono i banausoi, i lavoratori manuali, quelli che Platone, eh, già nel terzo libro della Repubblica, aveva definito la stirpe bronzea, la stirpe di bronzo. Platone ricorre a un mito di sapore esiodeo e distingue appunto gli uomini, fa nascere gli uomini dalla terra e li, ripart li ripartisce in tre classi quelle appunto le classi sociali della sua Calipoli seriale, che sono la sirpe dei filosofi, che sono la sirpe aurea, quella dei guardiani o dei guerrieri, sirpe d'argento, e i banausoi, diciamo i lavoratori, che sono la sirpe di bronzo. Dunque i banausoi, i lavoratori, sono i detentori di una tecne, ciascuno a suo modo. E tecne è uno dei termini, con, diciamo, con più alta frequenza, usati con più alta frequenza nei dialoghi di Platone. L'atteggiamento di Platone verso le tecniche, è tutt'altro che, diciamo, sbrigativo, frettoloso, perché egli era ben consapevole della stretta connessione che intercorre tra la riflessione sulla tecnica e i temi filosoficamente nobili della teoria delle idee e della dialettica. E questo spiega anche l'importanza che il dibattito sulle tecniche, in generale, ha rivestito tra V e IV secolo ad Atene. Il concetto di tecne implica per Platone una delimitazione del campo e una divisione del lavoro, in quanto tale costituisce la vera cerniera tra la politica e la filosofia. Ora, i primi dialoghi platonici sono concordi nel presentare una valutazione positiva delle tecnai, delle tecniche. Del resto, a vent'anni, Platone era diventato allievo di Socrate, e Socrate aveva sempre avuto una diciamo, posizione positiva, fiduciosa nei confronti dei tecnici, Egli stesso era figlio di uno scultore, di una levatrice e aveva svolto la propria attività eh, di, diciamo, filosofo, no? divulgatore del proprio pensiero, nelle officine, nelle botteghe, nel mercato, insomma in pubblico, in un continuo contatto con artigiani, commercianti. E eh, Socrate non solo frequentava gli artigiani, i commercianti, i tecnici in generale, ma ne parlava continuamente, mh, faceva ricorso continuamente a metafore tratte dal mondo, diciamo, del lavoro, dell'artigianato, del lavoro libero, del commercio. E, ehm, li apprezzava moltissimo, apprezzava in generale quelli che sanno cosa fare, cosa è giusto fare, possono darne ragione, gli artigiani sono l'esemplificazione vivente di questa capacità, di questa competenza, sanno fare qualcosa di utile, la competenza è garantia, garanzia della qualità del loro lavoro, qualità che viene misurata dagli oggetti che i lavoratori poi producono. Questa concezione delle tecniche spiega la genesi e il significato anche della tesi socratica per cui la virtù è una scienza, ehm, tesi che era mh, il risultato diciamo di una ovvia constatazione, cioè chi vuole imparare la tecnica per esempio di lavorare il cuoio o altre tecniche artigianali sa, che deve sa da chi recarsi per apprenderle, mentre si ignora da chi andare quando si vuole apprendere come fare attività politica. Ebbene, tutta la riflessione filosofica di Socrate, come è ovvio, come a noi viene consegnata dagli scritti di Platone, si, eh, diciamo, si aggroviglia attorno a questo grosso interrogativo, come mai, perché quello che vale nel campo delle tecniche, del lavoro, insomma, del lavoro artigianale manuale, non vale anche in campo etico-politico, diciamo così. Ora, il brano che ascolteremo è tratto dal Protagora, uno dei dialoghi giovanili appunto di Platone, in cui egli eh, fissa il programma di gran parte della sua opera filosofica successiva e solleva problemi relativi alla virtù, alla conoscenza, all'arte della politica, che poi lo occuperanno negli scritti posteriori, soprattutto nella Repubblica. E il contesto in cui tocca questi problemi ci dice molto della centralità del lavoro nell'ambito del discorso politico sulla democrazia in questo dialogo forse diciamo anche in maniera più accentuata che in tutto il resto della sua produzione platone presta agli argomenti opposti un'attenzione equanime eh, diciamo ponendo in una luce sostanzialmente favorevole il sofista protagora che è impegnato a costruire una difesa della democrazia che è una grande diciamo una vera argomentazione sistematica a favore della democrazia nell'antichità. Platone è come se diciamo il resto della sua carriera la spenderà in un'implicita confutazione delle ragioni di Protagora, Protagora è il sofista del quale ora ascolteremo le parole, dal, dal, diciamo, dal dialogo omonimo. Io vedo che quando ci raduniamo in assemblea se la città ha a che fare con questioni che riguardano la costruzione di edifici, si fanno intervenire in veste di consiglieri in materia di costruzioni, gli architetti. Se invece deve prendere qualche decisione circa la costruzione di navi, si mandano a chiamare i costruttori di navi ed è lo stesso il criterio seguito quando si tratta di tutte le altre cose che essi ritengono si possano imparare insegnare. Ma se prova a dar loro consigli qualcun altro, che essi non stimano pratico di quel dato mestiere, per quanto sia bello, ricco, nobile, non per questo lo ascoltano, ma lo deridono ed esprimono il proprio malcontento levando un gran baccano finché colui che ha tentato di parlare, interrotto da quel baccano non desista per conto suo o, o gli arcieri non lo tirino via e lo caccino fuori per ordine dei britani. Così agiscono dunque in quelle questioni che si ritengono dipendere da un'arte. Quando invece si tratta di decidere circa l'amministrazione della città allora si leva a dar loro consigli su tali questioni indifferentemente l'architetto il fabbro, il calzolaio, il mercante, l'armatore, il ricco, il povero, il nobile, il plebeo, e a costoro nessuno rinfaccia, come invece si rinfaccia a quelli del caso precedente, di mettersi a dar consigli senza prima aver imparato da qualche parte e senza aver avuto alcun maestro. È chiaro che questo accade perché non la considerano cosa che si possa insegnare. Bene, questa, questa, questa riflessione diciamo, accomuna in realtà le posizioni in questo dialogo giovanile, le posizioni avvicina moltissimo le posizioni di Protagora e quelle di Socrate. Cioè sostanzialmente mh, entrambi dicono eh, una cosa e anche il suo contrario, cioè da una parte dicono, si, si dicono convinti che la virtù non sia insegnabile no? e che non è lecito fare di questa presunta abilità di rendere diciamo eh, fare un mestiere diciamo, di, questa, di questa della politica insomma e dall'altra però ritengono anche che eh, sarebbe bene invece che per praticare la politica ci fossero dei maestri laddove invece non si sa mai quando si intraprende la carriera politica non si hanno mai appunto dei maestri di riferimento diciamo che l'una sia tanto Socrate quanto Protagora diciamo pur partendo da posizioni apparentemente opposte in realtà, diciamo, restano interdetti tra questi due opposti modi di concepire l'arte della politica e, ehm, e le loro posizioni finiscono in una certa misura per convergere in particolare protagora mh, riconosce che proprio perché mh, diciamo protagora mh, fa un elogio della democrazia riconosce che a buon diritto i cittadini ateniesi ammettono democraticamente a dare consigli su questioni politiche in assemblea anche un fabbro o un calzolaio perché appunto la, mh, la virtù civica non può che essere una qualità universale questa però al tempo stesso protagora dice che questa virtù civica cioè la capacità di dare buoni consigli per la città eh, non è innata però appunto è una qualità universale mh, che in una certa misura può essere insegnata cioè è come è un po come la lingua madre cioè la, la virtù civica la capacità di dare buoni consigli per la città è possesso una qualità universale ma anche oggetto di apprendimento come lo può essere appunto fa l'esempio appunto di una lingua madre ehm, chiaramente questa insistenza di protagora sull'universalità della virtù è appunto funzionale la sua apologia, apologia per la de della, della democrazia ma al tempo stesso è anche importante la concezione del processo eh, grazie al quale questa consapevolezza morale a politica questa virtù politica viene trasmessa cioè la virtù è diciamo oggetto in una certa misura di insegnamento e il modello di apprendimento non è tanto la trasmissione del sapere scientifico ma piuttosto la forma dell'apprendistato cioè quello che nelle società tradizionali è il meccanismo della trasmissione intergenerazionale cioè il mezzo con cui si viene avviati alle tecniche del mondo degli adulti o alle arti pratiche dal, diciamo dall'esperienza diciamo, dei propri padri ehm, il, la posizione di Socrate da questo punto di vista non è così distante da quella di Protagora perché attraverso un lunghissimo articolato scambio dialettico all'interno di questo dialogo Socrate arriva praticamente alla stessa conclusione cioè la virtù anche la virtù politica è scienza ed è Conoscenza. E questo principio, appunto, è destinato poi a diventare il fondamento dell'attacco di Platone alla democrazia, soprattutto appunto nel politico e nella Repubblica. Platone rimpiazza, diciamo, quell'apprendistato, quel concetto di apprendistato morale e politico di Protagora con una concezione della virtù più ispirata: cioè la virtù è una conoscenza filosofica, quindi non è un'assimilazione dei costumi, dei valori della comunità, ma è un accesso privilegiato a verità più elevate. E che, accesso che hanno um, accesso diciamo, al quale sono ammessi soltanto i filosofi appunto e il governo dei filosofi in cui la differenziazione delle posizioni sociali non avviene sulla base della ricchezza come invece secondo platone accade nelle città democratiche ma avviene secondo la competenza la specializzazione e la divisione del lavoro ebbene Far valere fino in fondo l'esigenza di fondare la città sulla divisione del lavoro comportava per Platone necessariamente l'eliminazione della proprietà o almeno una sua limitazione, una sua regolamentazione. Perciò Platone propone che i governanti siano salariati solo per un anno nella misura delle loro necessità fondamentali, come ricompensa per il loro impegno politico e in questo modo sarà garantito il loro disinteresse. Diverso il discorso per la classe dei banausoi, appunto, per la classe dei lavoratori, perché, dice Platone, un tecnico arricchito non vorrà più occuparsi della propria tecnica, diventerà inoperoso, trascorrerà il lavoro, al diciamo, tutt'al più diventerà un cattivo tecnico. Quindi la ricchezza è un male per l'esercizio di un lavoro, di una tecnica, ma d'altra parte la povertà gli impedirà di procurarsi strumenti necessari alla sua tecnica e quindi produrrà oggetti peggiori e renderà peggiori anche i propri diciamo apprendisti quindi per gli artigiani per i contadini insomma per i lavoratori liberi insisto su questo perché poi della schiavitù diciamo, sulla schiavitù platone sorvola nella repubblica ricchezza e povertà costituiscono entrambe limiti all'efficienza delle tecniche la ricchezza elimina ogni incentivo a produrre a produrre bene e la povertà impedendo il regolare svolgimento del processo produttivo Diciamo, eh, danneggia l'intera comunità. E dunque, eh, la, diciamo, la ricchezza e la povertà che alimentano le infrazioni, le scorrettezze, i tentativi di evasione, di mobilità sociale, ecco, di evasione dai ruoli sociali appropriati, perché il tecnico arricchito tende a elevarsi socialmente a cambiare lavoro, il tecnico impoverito tende a com compiere azioni scorrette per. per perché aspira a un mutamento della propria condizione sociale. Questa è la ragione per cui nella Repubblica parrebbe di capire che il possesso dei beni, cioè la proprietà privata, eh, venga garantita solo alla terza classe, cioè quella dei lavoratori, seppure entro limiti, limiti diciamo, consentiti alle necessità dell'esercizio delle proprie tecniche, quindi... L'eliminazione o la regolamentazione della proprietà privata eh, diciamo, sono funzionali alla divisione tecnica e sociale del lavoro. L'individuo che fa parte di questa comunità è, eh, diciamo, eh, raggiunge un grado di felicità e diciamo, è un individuo che ha una sua identità in, in, in ragione della funzione tecnica che svolge quindi lavorativa, diciamo in senso lato, che svolge all'interno di questa società e ognuno raggiunge il grado di felicità compatibile con la sua funzione all'interno della società. Nel quarto libro della Repubblica, il discorso di eh, Socrate, questo discorso, diciamo che fa Socrate, quindi Platone per bocca di Socrate, uno dei suoi mh, principali interlocutori, Adimanto, obietta però che eh, i eh, guardiani, i custodi privi di denaro appunto privi di denaro e di proprietà non saranno mai felici e quindi sentiamo adesso cosa obietta appunto Platone per bocca di Socrate a questa contro, contro, o contro obietta Platone per bocca di Socrate a questa osservazione di Adimanto non costringerci ad assegnare ai guardiani una felicità tale da renderli tutt'altro che guardiani Sappiamo anche cingere i contadini di lunghe vesti, ricoprirli d'oro, invitarli a lavorare la terra per puro diletto o far sedere comodamente i vasai accanto al fuoco perché bevano e banchettino, lasciando perdere la ruota e fabbrichino vasi solo quando ne hanno voglia e concedere la stessa beatitudine a tutti gli altri in modo che sia felice l'intera città. Ma non rivolgerci questo rimprovero. Ad arretate il contadino non sarebbe più contadino né il vasaio vasaio e nessun altro conserverebbe il suo ruolo indispensabile all'esistenza della città. Comunque il problema di questi altri è meno importante. Se infatti i ciabattini si corrompessero diventando scadenti, fingessero di essere ciò che non sono, non sarebbe un grave danno per la città. Ma se i guardiani delle leggi e dello Stato fossero tali solo in apparenza, capisci bene che rovinerebbero tutta quanta la città. Al contrario, essi soli hanno l'opportunità di renderla ben governata e felice. Se dunque noi creiamo guardiani assolutamente incapaci di fare del male alla città, e il nostro detrattore li trasforma in contadini e banchettanti felici come se fossero a una festa e non in una città, costù intenderà qualcosa di diverso da uno stato. Si deve pertanto considerare se l'istituzione dei guardiani miri a procurare loro la massima felicità o a far sì che questo beneficio ricada sulla città intera. In tal caso bisogna obbligare e persuadere questi ausiliari e guardiani, come pure tutti gli altri, a impegnarsi perché eseguano il meglio possibile il proprio lavoro. E così, in una situazione di generale sviluppo e buon governo della città, si deve permettere che ciascuna classe abbia la parte di felicità che le è concessa dalla natura. Dunque la, la felicità, la città deve essere caratterizzata dalla felicità di tutti, gli, i suoi componenti e non soltanto da alcuni gruppi, da alcuni membri. Se si coprissero d'oro i contadini e li si facesse lavorare loro la terra solo per diletto il contadino non sarebbe più tale. Quindi il, non è il lavoro in funzione dell'individuo ma è l'individuo in funzione del lavoro. Eh, quando gli individui infrangono l'ordine sociale, l'ordine fra le tecniche cercando di cambiare i loro ruoli nascono i conflitti, le infrazioni e, e, e queste infrazioni sono tanto più gravi quando riguardano i governanti il cui compito è una tecnica che garantisca la felicità a tutta la città nel suo insieme. Ehm, dunque, la felicità è, è, è, diciamo, è connessa alla propria funzione all'interno diciamo di questo cosmo ideale che è la Callipolis appunto di Platone. Quindi la Callipolis che si configura come l'inverso della democrazia ateniese, dove il riconoscimento dell'uguaglianza politica si accompagna proprio a una divisione fondata sui privilegi economico-sociali. Questa è nella visione, diciamo di eh, Platone. Nell'orizzonte schiavistico della cultura antica, Platone sancisce anche il primato dell'uso del prodotto, cioè del consumatore che sa usare il prodotto, sulla sua produzione, cioè allo schiavo che costruisce gli oggetti non si può riconoscere una competenza superiore a quella del padrone che se ne serve. Ma va precisato anche che per Platone l'uso è legittimato non dal possesso dalla proprietà, ma dal sapere, dalla competenza. Chi usa deve disporre di un sapore maggiore di chi produce attraverso questo parametro si può stabilire poi una gerarchia sociale questo forse spiega perché nella Repubblica raramente si parla come dicevo prima di schiavitù e a essa alla schiavitù agli schiavi non si assegna alcuna attività lavorativa, agricola, artigianale, commerciale, tutte le attività sono svolte appunto dai cittadini, i famosi banausoi di cui parlavo prima. Eppure Platone, eh, anche Platone costruisce la sua definizione della politica, virtù politica, sulla base di un'analogia con le tecniche artigianali. Eh, quando nell'invocare la tecnica come etica della competenza artigianale fa ricorso appunto all'esperienza del cittadino lavoratore, ma questa volta l'accento è posto eh, non sulla trasmissione diciamo di una competenza comune sull'apprendistato no? da una generazione all'altra, ma sulla specializzazione, sulla competenza del lavoro, l'esclusività delle competenze, il che scongiura, la, come dicevo prima, la mobilità sociale. Cioè proprio come le scarpe migliori sono prodotte dal calzolaio esperto, così l'arte della politica deve essere praticata solo da quanti ne sono specialisti. Quindi non più calzolai e fabbri in assemblea, questo in sostanza dice eh, Platone. L'essenza della giustizia dello Stato è rappresentata dal principio secondo cui il ciabattino non, può andare, non deve andare oltre la forma delle sue scarpe. Delle scarpe. Come spiega appunto nell'ultimo brano che ascolteremo ora, eh, che è tratto dal quarto libro della Repubblica, la mobilità tra le classi sociali è il danno più grave per la città se non addirittura un crimine. «Se un falegname prova a fare il lavoro del calzolaio, o il calzolaio quello del falegname, scambiandosi gli attrezzi e i compensi, o anche se la stessa persona si mette a svolgere entrambi i mestieri, e insomma si verifica uno scambio totale delle mansioni, ti sembra che la cosa possa recare un danno grave alla città?» «Non molto», rispose. «Ma...» Quando un artigiano o un altro individuo portato per sua natura un mestiere di lucro, inorgoglitosi per la ricchezza o il numero di sostenitori o la forza o un altro motivo del genere, cerca di entrare nella classe dei guerrieri o un guerriero cerca di entrare in quella dei consiglieri e dei guardiani senza esserne degno, e costoro si scambiano gli strumenti e i compiti, o quando la stessa persona tenta di fare tutte queste cose contemporaneamente, allora sembra anche a te, credo, che questo loro scambio di ruoli, questo loro darsi tanto da fare sia una rovina per la città. Senza alcun dubbio. Quindi lo scambio reciproco delle tre classi, il loro impegno in troppe faccende, è il danno più grave per la città, e più di ogni altra cosa si può a buon diritto definire un crimine. Bene. Tanto Protagora quanto Platone, come abbiamo sentito, propongono al centro del loro ragionamento politico, seppure con intendimenti opposti, i valori della TECNE della tecnica, le arti pratiche del cittadino lavoratore. E gran parte di, di tutto quello che seguirà nella tradizione filosofico occidentale successiva, prende le mosse da questo punto di partenza. La filosofia politico occidentale deve le sue origini proprio al, a questo conflitto circa il ruolo politico che in una comunità eh, democratica devono avere i calzolai e i fabbri. Democratica o no, a seconda diciamo, della visione di, di protagolo di quella di Platone. Per Platone la separazione tra i detentori del potere e i lavoratori, tra quanti lavorano con la mente e quanti lavorano con le mani, tra quelli che sono al potere e vengono mantenuti da chi lavora e quelli che producono e vengono governati, ma restano esclusi dalla politica, eh, per Platone questa è l'essenza, diciamo, della sua teoria della conoscenza, è l'essenza dell'utopia politica della sua Callipolis, ma in generale credo che questa sia anche l'essenza di tutto il dibattito politico, eh, diciamo, tutta la riflessione mh, diciamo, della filosofia occidentale, sul, eh, diciamo, antica e moderna, sul tema della partecipazione della comunità alla vita politica.